Siamo qui con il sindaco Velardi del comune di Marcianise, intanto benvenuto politicamente scorretto e poi volevo chiederle perché secondo lei ha senso venire da Marcianise a parlare di mafia qua al nord? Ma intanto al senso io di, eh, di lavoro mio personale io faccio giornalista, di mestiere faccio giornalista per cui io credo molto al valore e alla potenza delle parole, per cui più si parla di fenomeni, più si accendono i riflettori è sempre meglio, mi hanno chiamato e sono venuto molto volentieri ad un'iniziativa che è un'iniziativa di carattere nazionale e mi fa piacere che qui posso venire a raccontare diciamo, la mia esperienza di amministratore giù al sud in provincia di Casetto una realtà con molte potenzialità ma anche una realtà molto difficile e a parlare della mia esperienza qui perché qui... Eh, al nord, qui a, a Casalecchio c'è una situazione completamente diversa, ma è giusto che ci sia circolazione di notizie perché anche voi possiate avere gli strumenti per affrontare eh, situazioni che possono essere anche qui delle situazioni difficili. Eh sul suo comune è stata una persona è comunque una persona ancora molto attiva può raccontarci un attimo la situazione di Marcinese in questo momento e quali sono stati i cambiamenti negli ultimi, negli ultimi anni nel suo comune? Guardi la situazione di Marcinese, io sono sindaco da due anni e mezzo Marcinese è stato un comune sciolto per infiltrazioni camorristiche è un comune in cui in questi due anni e mezzo siamo intervenuti in modo radicale con abbattimenti di costruzione appartenente a sodalizi criminali siamo intervenuti anche eh, recuperando alcuni immobili di proprietà di soddisfi criminali e ehm, utilizzandoli per attività e finalità sociali, stiamo mh, svolgendo un'azione votata alla massima trasparenza, perché crediamo che eh, i territori si aiutano a crescere e la criminalità si combatte, innanzitutto con la trasparenza, dando dei segnali molto forti da questo punto di vista. Diciamo che in due anni è cambiata completamente la percezione della città, città, che era una città conosciuta per le sue dinamiche criminali adesso è conosciuta in una veste completamente, completamente nuova. Noi siamo un polo produttivo molto importante, siamo all'interno dell'Ali Industriale di Caserta, che è la prima del mezzogiorno e la quinta in Italia, abbiamo i più grandi gruppi industriali italiani insediati sul nostro territorio, quindi siamo un comune con grossissime potenzialità, ma avevamo anche molti problemi e adesso come dire, abbiamo inaugurato una stagione nuova e c'è anche una narrazione nuova dei nostri territori. L'ultima domanda a proposito di narrazione, come si può narrare, parlare di fenomeni mafiosi ai più giovani? Eh, bisogna parlare dei fenomeni mafiosi ai più giovani spiegando qual è il problema, quali sono le conseguenze e quali sono gli effetti. Bisogna raccontare e spiegare che capacità di infiltrazione hanno i sodalizi criminali, che capacità hanno di distorsione del sistema e quindi della concorrenza del tessuto, che capacità di inquinamento hanno del tessuto economico, politico e del tessuto civile di una comunità. Voi qui non avete i fenomeni che ci sono al sud da questo punto di vista, ma anche l'ultima vicenda di cui ho letto. Che che riguardano non precisamente qui ma riguardano diciamo, l'Emilia, danno il senso di un fenomeno che si è mosso in modo carsi come un fenomeno presente ed è importante, assolutamente importante che eh, di questi fenomeni i giovani sappiano e che con i giovani si parla. Io penso che sia lo stesso problema eh, dal punto di vista medico di un tumore, il fatto di sapere di avere un tumore aiuta a combattere e soprattutto a guarire, non parlare del tumore porta direttamente alla morte, è l'approccio sbagliato, non parlarne è l'approccio sbagliato. Grazie mille, grazie a lei.